Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco007 siamo tornati su Paper Mario Dragon King Il volume è un po' alto, aspetta uh, Iscrivetevi e rispondete al sondaggio E questa credo sia l'ultima parte del... Um, gioco Del gioco, sì Quindi, andiamo Ci eravamo fermati con Bowser che avevamo appena liberato E um, sì. con avevamo Olivia che era, aveva un po' paura del fratello Abbiamo ucciso tante persone, diciamo Finalmente uccideremo Olli. No, Questa no. è la stanza del trono, come ha detto Bowser. probabilmente lo è, infatti. Bene, finalmente siete qui. C'è una corona abbastanza. tutto il tempo. Sì. Quindi Olivia è pelata. Sì. no, non è pelata, <ride> c'è le capelli, non le vedi? È solo al lato. No. no. <ride> Bene, finalmente siete qui. Ci avete messo abbastanza. A dirla tutta, ci avete messo così tanto che ora non c'è più nulla che, vi, che mi possa fermare. Perché? C'è Bowser. Quindi <ride> ce l'ha qui, ce l'ha lato <ride> e poi sotto la corona ce l'ha sicuramente. Fratello, hai altre terribili cose in mente? E sotto, ma chi ti credi di essere? Il tuo piano sarebbe trasformare qualsiasi cosa in origami? In effetti. Persino un essere magnifico e com imponente come il sottoscritto. E dove portarlo la principessa Peach? La principessa è di fronte a voi, guardate bene Oddio Non me l'avevo detto che avrei trasformato l'intero castello di Peach nel mio castello origami Principessa Peach compresa Ora lei è uno con il castello, bellissima, preziosa e silenziosa Sono sicuro che così è anche più contenta Battaglia boss con Mega Peach putta un castello Sei Sì Speriamo. Battaglia contro il castello di Peach sei un mostro, far diventare la principessa picciola una parte del castello è davvero troppo Non potresti fare niente di peggio, tra me, ecco Ucciderla? Tutte quelle gru di carta non vorranno mica Cosa vuole fare con le gru di carta, scusa? Certo che voglio, e l'ho fatto Che ha fatto? Ammirate la tecnica delle mille gru Che chi ha la pazienza di creare mille gru origami può a ogni suo desiderio Userò questo potere assoluto per trasformare tutti quei miserabili Todd in pezzi di carta bianca. Beh, questo ci sa, aiuta e basta. Cosa? Roba da matti, così Todd non potrebbero più tornare normali. Normeno io sarei architettare un piano del genere. E, e te lo dice uno che ne ha fatte di cose brutte. Chiedi a Kamax se non ti fidi. <ride> Ancora non capisco sai, contro i Todd. Io ce l'ho ho contro i Todd. Ti rendo conto no. che anche, anche tu? In origine sei stato piegato da uno di loro È vero Suo padre è un Todd. Ma certo È quel Todd la vera ragione per cui faccio tutto questo Perché? Okay. poverino Quello per sciocco manco di rispetto alla carta con cui sono fatto E si mi sa scarabocchiarmi tutto Porta ancora l'indegna cicatrice Simbolo della sua negligenza Del suo sprezzo per gli origami Ma la pagherà Poi cara Poi già scritto una parolaccia dietro di Yolly sì, sì. di Questo è il motivo per cui hai fatto tutto ciò se ce l'hai solo con un Todd, poi perché prenderli in mira di tutti? Uccidi solo lui, dai! È già successo con Bobby, chi Visto se ne Visto un Todd visti tutti, per me sono tutti uguali, colpevoli allo stesso modo. Beh, deve essere tutti Razzista. uguali ragione. Ha ragione, sono tutti uguali. Sono tutti uguali, però non di... Cosa. Perciò, voglio fargli diventare tutti degli informi ritagli di carta bianca. Così non vedrò più nemmeno una di quelle loro stupide faccette. Beh, basta disegnarlo sopra la carta bianca. Questa è la mia visione per il glorioso regno degli origami Per quanto riguarda te Mario hai dimostrato di, di sapere essere piuttosto fastidioso Ma ormai non puoi fare più nulla contro di me Ho già completato 99 ah, gru, okay, meno male. 999 gru origami Ma quando ti avrò sconfitto ti farò l'onore di diventare tu stesso la millesima gru Ah. Pensavo volesse tipo levare le pieghe di Olivia e farla diventare una gru quindi Holly direttamente non è. Non dobbiamo sconfiggere la principessa Peach. La tua avventura termina qui, Mario. Eh già. Ho un sogno da realizzare. E se non ti figherai il mio volere di tua iniziativa dovrò costringerti con la forza. <ride> Poverini, i Todd i tod stanno qui! Yeeeh vai Mario, fatti valere! E poi, e poi se, se perde moriranno tutti. <ride> no, non abbiamo preso il fungo vita. You idiot! You morb! Ma no, un attimo, ce l'abbiamo! Sì, sì, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo ce l'abbiamo sempre Ah, è vero Vai Il cartomagno di di Olli Il cartomagno Mi Il, mo il mo magno mo della mo. cattiveria, scusa Ha preso quello della terra, l'ho visto E mo' diventerà quello della terra Uh, uh. <ride> Che brutto Aspetta, ma cosa? Quella è la forma del cartomagno della terra Esatto, io padroneggio le tecniche di tutti i Tomi e ora assisterete all'uso che un re sa fare di questi poteri. <ride> oh no, è già l'attacco potentissimo. Mio <ride> sì. fratello sembra essere bello esaltato, il che non mi ispira fiducia in nessun senso. Mario, fai attenzione. Quale ha l'attacco potentissimo del cartomagno della terra? Ecco. Eh. Guarda Mario, è una di quelle piastrelle manforte speciali. speciali. Ah sì, è vero. Quel oh. che mi permettono di trasformare in un cartomagno, qualsiasi. Uh, ho paura visto che secondo me questa sarà una cosa davvero difficile da fare No nah. Cosa batte la terra? La terra? No, l'acqua, so. idiota Che dici? Ecco, già difficile Ah sì, è vero, la terra si batte È vero, so eh Allora, questo Basto, on ecco. e poi Fai slidere questo e lo giri, punto Dove? Easy. E poi lo, lo, lo, lo giri qua, cosa dove? Vai. Ah, ok, ok Filippi, Filippi Filippi, Filippi Ah, quindi è tipo una, una boss battle con tutti i cartomagni Quale cartomagni vuoi usare? Terra Ora dobbiamo cercare sempre di non scliccare che ho paura Ho paura di Holly Quindi stai attento Non mi sta lì a osservare il piano <ride> Sorellina, sì. cosa stai facendo? Sp no un danno Vabbè <ride> oh almeno Mario è sicuro giusto? <ride> In questa forma quell'attacco non può farmi niente Che attacco? Ah boh, è ah, quello che ha fatto Olivia No me l'ha annullato E ora Oh nose <ride> Oddio Ah si, sì, bel atterraggio Mario. L'impatto però non è stato quello giusto. Ancora in piedi eh? Rimanerò presto. Ok, apparentemente. Carto qua... magno dell'acqua. Ok, quello della terra non ha funzionato. Punto. Prova. Non c'è quello. Eh, no, <ride> provare quello del ghiaccio. Quello dell'acqua non mi sa che non potrebbe fare molto. Mm. Non lo so, vedi tu, decidi tu. Tanto possiamo tencare un altro paio di questi colpi. Quindi... Eh. Fai quello che vuoi. tranne il fuoco, il fuoco non Il fuoco è... non credo che abbia nessun effetto. In effetti eh, eh, il ghiaccio è forte contro terra in Pokémon, quindi boh. Eh, Ma in Pokémon. Mm. Sì, mm. l'abbiamo congelato. Yay, bam. E mm. ora e ora è congelato, rimane Dove congelato. non riesco a muovermi. Ah, yeah. un nemico non può fare niente Ah, sfigato Ah, <ride> il gelo preclude ogni movimento uh, Quindi ora lo sciolgo? <ride> no, c'è cioè quello della mano Dovresti usare quello, in my opinion Ok, allora Visto che è sempre quella la combo alla fine Se lo sciogli, lo sciogli e basta mm, Non dovrebbe fare nulla uh, Faccio, è vicinissimo, così Io mh, lo pensavo molto più difficile Come uh, coso lì sì, di... Aspetta, di fare i cosi Vabbè ah, di ruotare e slidare Quello me lo, me lo aspettavo più difficile Ma che quella fine Ferra il ghiaccio sai? No. Fai così con il ghiaccio Sì capovolto lo puoi Uccidilo, Uccidilo! Dio, già metà Oddio vita. ma come ho fatto a togliergli già metà vita e Vabbè metà, ovviamente avrà una tipo una seconda barra o del genere Una seconda fase <ride> Niente male Meglio cambiare tattica Non stai per morire dire di sì Tum. Ah, non lo può più è usare. È arrivato quello della terra. Mi sa che dobbiamo distruggere tutte le sue fasi. E Scusa, cosa va contro l'acqua? Il ghiaccio. Di Perfetto. nuovo. <ride> che fa? O oh, forse il fuoco. Bro. Quattro sono gli elementi. Uno deve essere sovrapposto per forza. Questo quale è del, del eh sì. fuoco o del... Ed oh, si è trasformato nel cartomagno dell'acqua. E dell'acqua, ok. Era Oddio. fa super mega attacco. Come la... Ma come l'avevamo scontito quello dell'attacco? l'attacco fortissimo come avevamo sconfitto no ricordi le trombe eh, dell'acqua il cartone dell'acqua beh ho dato loro una svolta suomi, suomi, uh. suomi. oh no very hardness allora devo guardare bene no È scemo sei sì. Hai un tempismo di un criceto No morto. ma non volevo Non era per quello Sì che era per quello Che No sentavi? per non, non la potevo vedere Quella tromba d'aria D'acqua che mi ha ucciso Grande onda oh, no. Perfetto Parata 74 danni E ora è morto quindi lo puoi uccidere. Siete sopravvissuti In, Impossibile, impossibile. Penso che ora lo puoi distruggere ma no, comunque, ha qualcosa nelle mani? Si, sì. sicuro? Ciao, certo. io non ho capito. Aspetta, oh, dunque dove? non ti dà cuori, quindi eh, dovrei usare l'attacco per curarti ogni volta. Cacchio. Dai, no, non è difficile. <ride> Intanto è difficile, però. <ride> No, ma sono stupido! Sì che lo sei! Perché l'hai fatto? Poi ah lo... ok, ho fatto bene! No, non <ride> l'hai fatto <ride> bene! Sì, ho fatto bene! <ride> no, invece, ho dovevo usare quello delle mani. E lo congelo di nuovo. E che cosa dovete fare? Non lo so, però lo congelo. <ride> Tanto acqua, eh, cioè ghiaccio è forte contro l'acqua. <ride> uh, il cortometro del ghiaccio è il più inutile! Beh! Intanto si sta, sta facendo il suo lavoro in attesa. Tu effetti. me l'hai detto! Eh si! Sì. Mi rimangio tutto, signor cartomagno del ghiaccio. Oh no, non posso muovermi. Bene, ora cartomagno delle mani. Che ce l'hai già Mamma, tio. Comunque Grazie. che fortuna che ho avuto prima. Eh, ti avrei shottato. Altro che. Anzi, secondo me per sbaglio ho preso la cosa giusta da fare. Nope. Non ne ha fatto niente Va bene Muori Yes Bene, morto E ora si ricura Per qualche motivo La superiore potenza della mia carta piegata È stata sconfitta così Fratello, stai bene? Magari te frega <ride> puoi essere esausto Assumere la forma di cartomagno può Taci non so che farmene della tua pietà Ti piegata affinché potessimo trasformare insieme questo piatto, piatto mondo nel regno degli origami E invece tu mi hai tradito E ti sei allata con questa gente meramente cartacea Non capisci Olivia, siamo entrambi origami Perché non lotti con me? Perché, perché, perché sei razzista, sporco Perché non lotti contro me? Cioè, Olli, sì, siamo origami Ma non siamo stati piegati per questo Todd è in rischio di morte! Non la faccio più brutta da Siamo nati entrambi come fogli comuni che sono stati piegati per poter avere un'anima. E siamo stati creati con amore. L'amore è arte. La creatività. L'amore per la vita stessa. È questo che significa essere origami. Dovremmo essere amici di tutti. gli essere cartacei. Sì. I nostri cuori dovrebbero essere colmi di amore. E tu vuoi dare a me lezioni sull'amore? È stato per amore che quel tot di carta mi ha scrabocchiato sul corpo? Non abbiamo nulla in comune con questo oggetto piatto e insignificante. Non siamo stati piega, ripiegati Possiamo avere ambizioni, più grandi. Ti hai fermato. Avrei dovuto immaginare: uh, Aspetta, avrei dovuto immaginare che non mi avresti capito. Come potresti del resto? Ti ho resa troppo perfetta, troppo pa troppo pura. Come si riprende per qualche motivo. Un errore a cui intendo rimediare subito. Olivia, lascia che i mostri. Che ti mostri la vera potenza degli origami Oh no, ora prendi Olivia e l'allea con, con lei oh. Che sta facendo? Ora diventa un origami grande <ride> Oh no. <ride> no Non smette più di dispiegarsi Cosa sta succedendo, cosa dobbiamo fare? Sì. Ora diventa lui la gru subito Ma che razza di foglio enorme deve, deve essere stato? È diventato tipo un foglio enorme per qualche motivo Ora è il village Puoi salutare? Sì. Oh, finalmente sono morti <ride> Mi sa che sono morti veramente però Hai visto? Cosa? Mi ha levato il fungo vita Non lo posso usare Oh well Ah, ora allora, ragione Cosa? <ride> un origami più grande adesso Si sì, vabbè Guardati intorno lì Sto piegando il tessuto stesso della realtà gli origami incarnano il potere illimitato della trasformazione E con quel potere Libererò il mondo da tutti quei sottili miseri e patetici esseri di carta Tu credi che ci butteremo a pancia all'aria Solo perché hai gonfiato il petto e ora sei tutto strano Ne ho abbastanza di te E del tuo foglio Il tuo taglio di capelli cartonato Fatti sotto No Bowser, Bowser sei troppo piccolo Bowser aspetta È stato davvero un discorso da far tremare le pieghe ma qui lui è troppo potente, ti accartoccerà di sicuro. Olli aveva ragione, questo posto è costituito da pure energia origami. Se è reso più forte lui, potrebbe fare altrettanto per me. Lascia che ti pieghi! No ah oh no! No! Aiuto! Sto uccidendo! Sono, sono, sono, mi sono appena sciolto! che Aia! Povero Bowser! No! no. <ride> <ride> ok, oh, è fighissimo però. Povero Bowser. Burr <ride> <ride> burr ragazzino Origami. Ok, ora vi farò vedere come combatte un vero boss finale. Vai Bowser. Ah, è la cosa del sumo. Quello. Eh sì, il sumo Origami. Ma <ride> questo tizio è piuttosto di quel che sembra. Potrebbero servirmi dei rinforzi. Oh. Ah, dobbiamo fare... Per Guarda far andare andata, Bowser a. Ma si queste tutte queste piastrelle manforte. Mmm, Usiamo, sì, se prendiamo sul terreno le artimani, po possiamo usare. Regalare un vantaggio a Bowser? Si. Sì. Ah, sì, come col coso di credi. Eh sì. Quando Però Bowser si avvicina a una piastra a manforte, corri dietro di lui e usa e gli artimani. Vogliate, Se Bowser si sposta prendi per annulare il tuo attacco e cambiare la piastra manforte. Ok, ok, ok, indieto, ok, ok. Usa la piastrella manforte! Vai. Vai Bowser! Oh, sir Eh? La pistola manfrotta è scomparsa. Mi sa che hanno dato la miniità. Ma non ho smesso di impicciolare fuori? Vediamo se queste vi tengono occupate a sufficienza. Cosa? No. Oh, no Oddio, oddio, oddio. Bowser! Risaltare, idiota. Puh. No! Puh. Bowser, ti salviamo noi, vediamo proprio... Madonna mia Bowser, quanto ti odio oggi. Che colpa sua Sono per stare forte Grazie capitano Olivia okay. Olivia Olivia oh, È giunta la tua ultima ora oh, Così si fa Oh sì Corri, corri Come dovrei farlo? Ah, ah, oh, ah ok Li posso Vai, vai, corri Posso saltarci se... sopra Non sembra avere molto effetto questa roba Sì ce l'ha Vedi che è sulla sulla punta diciamo vai corri sul filo del raso oh io oh, ah, ah, ah, ah. mi fa un po' male il braccio eh vabbè capita dai che ha un vantaggio Bowser come uccidi questo ciccione origami quel Bowser è più ciccione hey, Ehi Mario datti una mossa e che vuoi Bowser ma do <ride> sei lento Marco non stai non lo stai aiutando per niente aia ah, yeah. ah. beh intanto sta un po' morendo eh ma si resetta ogni volta <ride> No, non è vero, guarda. Oddio, oddio oddio no Bowser. Bowser! Ah no, non si resetta ogni volta oh. <ride> Fuori! Cuori! No, ma <Marco>. scusa Bowser! <ride> oh. Mori, ho fatto una mossa! Tieni la tastiera, se no cade! Ma che me ne frega della tastiera? E eh, a me interessa, è nuova no, Non è, no. è vero però Allora me la prendo io sei oh, oh, oh, oh. Yes. No. Non la darò vinta così facilmente a questo cartone gonfiato A me è fedele soldato origami sei un soldato, sei un generale Oh no Wow, ma cos'è quel faccione? Da dove spunta quel naso Sono arrabbiato? Muso sono arrabbiato Dobbiamo affrettarci Picchia in terra più, quante volte, più volte che puoi, prima che cada giù ci spiace tutti Oddio quanta ansia Vai, vai ah. Premi B per fuggire, idiota no, L'ho fatto, l'ho fatto L'hai fatto? No invece Come no? Ho premuto B No, no, no, non sei stato veloce Prova di nuovo, va bene mi riporta il. No no, devi fare tutta la boss battle, non hai capito? Vediamo Ti prego no Ok Ok, eccoci qui Si va bene Bene, ora muoviti, premi subito X e fallo ridommi il mio fuoco Non ti la picchiare Quei ok no di che carta perisce? Di carta perisce! Salutami la, la forza di gravità! Zuccone! Git! <ride> Siate maledetti! No, tu. Ok. Warg! Il cartomagno del Bowser. <ride> magari diventasse... Eh, se magari diventasse un cartomagno, ma do. Sotto sotto c'era del buono in Olli. Ne sono certa. Ma alla fine ha scelto di dotare gli esseri di carta non piegata. Addio, fratello mio. Spero che un giorno ci incontreremo di nuovo. È morto, Olivia. Ok, Morta. basta. Basta piangere. Oh no. Mm, terza fase Kinder. del boss finale. Bowser! No! È Bowser. Che l'ha ucciso. È diventato troppo forte per essere in questo mondo. Non non mai capito. Non posso tollerare. Vi schiaccerò tutti. Tutte! Oh no, mio fratello è diventato ancora più grande ci sarà... Così sarà impossibile fermarlo ah, Aspetta, ci sono Prima che lasciassimo il suo laboratorio Il master origamista Mi ha dato ah, una cosa sì. molto speciale È giunta l'ora di usarla Il tomo della vita Mentre non ci ha detto che cos'è Non so se è il tomo della vita, vero Cartomagno di Olivia Un'altra piastrella a mano Siete patetici Cosa sperate di fare? Dormi dei buffetti sulla mano con le vostre esili braccia a fisarmonica? Anche tu ce l'hai a fisarmonica. Idiota. Oh oh oh. oh. Non ci prende in giro per questo. Oh oh oh. oh. Delle mega piastrelle. No, è la cosa che faccio sempre peggio di fiuto sfiata. Ah, la nostra piastrella è manforte. Ma combattere onestamente per due secondi li butto. La mia raga, la mia furia, sono diventato veleno mortale. metale Vabbè. Ti conviene fare in fretta se il veleno raggiunge questa piattaforma sarà la tua fine. Ho paura. Mario, presto, dobbiamo riparare la piastra Manforte Gigante al più, più presto. Possibile. Reattiva la piastella. Sbrigati, non c'è più tempo. Sì, sì. Marco! <susurra> Mio Dio. Sbagliato, ma quando... E ora prendete. Ah, wow. Ah, facile. Come ti par... <susurra> Bene, ora aggiusta le auto molto. Cosa? Ah, devo pure ruotarle Niente, scampo Ah, Aia. troppo presto Ah, ok Ti ha dato una sberla potentissima Vabbè Adoravi. Ah, quella lì è sbagliata Madonna Tu sei sbagliato Che cosa dici? Ah, sembrava tipo Super Saiyan Olivia, Super Saiyan Muoviti Muoviti Ok <ride> Credo davvero di passarla liscia? Farò carta a straccia di questa piastrella manforte. Quanto mm. no. sei noioso? Ma sei Tanto lento! Un po' lento ah, ah, ah. Te, marco! Posso curarmi? No, devi muoverti. Aggiusta la piastrella e basta. Veloce! È difficile! No, che non lo è, sono un due cose! Dia. No, no, no! Scombinerò i nostri piani! Senza posa, finché non ammettete la sconfitta! bene, ora premi A Ah. A ah. se sì, vabbè, ma quanto è forte Mario oddio <ride> che razza di combo P Pazzi! Pazzi. Pazzi. turno di Mario possiamo questo, questo coso inter, è inter, che enorme inter piastrella manforte <ride> ok ma per certo. tutte le pieghe, ce l'hai fatta Mario, finalmente possiamo usare la piastra a manforte. Il nostro origamista mi ha insegnato una tecnica di piegatura definitiva. Che è la nostra unica speranza di fermare Olly Cioè, quindi Olivia dopo questa piegatura non si può più liberare. No. Ha detto definitiva. Vabbè, non intende mai. Il cartomagno di Olivia. Ah. Ah wow. Fatta apposta <ride> per Mario. Un <ride> tanto la coroncina. Va bene. Non molto eccitante, c'è cioè un martello. Cioè, sì. Okay. No, aspetta che lo prende Mario con le super mani lunghissime. Fratello mio, ti prego, torna in te. La resa dei conti. Finalmente, Madonna mia, ti prego, ritorna in te e poi lo uccide. Caso, non è tornato in sé, quindi lo uccide. <ride> cioè, è l'unica cosa che è possibile da fare. Dobbiamo uccidere quelli, ma avrei preferito se l'ultimo colpo fosse tipo una cosa, una mega capriola. E poi, ragazzi, ricordate, non siate razzisti, se no poi vi uccidono. Ah, ecco lo scarabocchio. Ah, ecco. Sono dei simboli antichi. Mi dispiace, fratello, non ho avuto scelta. Ma ora il tuo po il povero corpo è tutto spigazzato Forse ho esagerato. Eh. No, Olivia. Quell'attacco con il martello è stato provvidenziale. Ci cioè, hai messo tutta te stessa. E mi ha fatto capire in, tu in tutti i miei errori. È ancora vivo, uccidetelo. E <ride> prigioniero dall'orgoglio, dell della superbia. Ero così ebro dalla mia natura di origami che avevo perso il vero senso della realtà. Ma Bowser è morto. Aspetta, cosa hai sulla pancia? Ah. Mi fa male, ma quella è la causa di tutta la mia follia. L'incurante scarabocchio, che quel ton mar marcò sul mio corpo. Potresti leggermelo per favore? Sempre che sia ancora leggibile. Vorrei sorridere un'ultima volta. Ho scritto una barzelletta sopra. Ok, vediamo. Carissimo Holly, possa tu essere un re giusto e gentile. Beh, non è uno scarabocchio. Beh, non è uno scarabocchio. Sono delle belle parole da parte del nostro organista. I suoi migliori auguri per un'ora. Ah. Ah. <ride> sono stato un sovrano terribile. Guardate come ho ripiegato una simile gentilezza. Mi sono fatto accecare dalla rabbia, ho fatto cose imperdonabili. Mi dispiace così tanto per mare la principessa Peach. però ero riconvolto in tutto questo. Olivia, c'è una cosa che dovresti fare per me Ti prego, accetta in dono queste 999 gru origami E poi usa il mio corpo per fare la millesima Quando avrai fatto l'ultima piegatura acquisirai il potere di realizzare ogni tuo desiderio Non so se basterà per farmi perdonare Desidera tu... Bobby indietro, shh, ti prego Tutto ciò che ho fatto Ma non ho nient'altro da offrirti Ti prego, Olivia, fallo per me E ora Olivia, sì. Olivia, fa tipo Fratello, yeah. Mario. Ti devo confessare una cosa. Ti voglio Bobby. Non ho idea di come si faccia l'origami di una gru. Sei una persona orribile. Sicuro Oli sarebbe capace <ride> dopo, dopo tutto. Ho piegato il, ha piegato il castello e pure me. Ma io proprio non ci riesco. Ah, però il cartomagno tutto ok. Tipo, mo' c'è un tutorial no, su come aspetta, fare no? la gru e poi usano il caratteri. Oh, L'origamista. Con Kamek e Bose e Junior che non sono morti. Quindi. Bene. Ehi, gente, mi sono preso qualche cosa. Ho incontrato il mastro origamista. Forse lui riuscirà a dissuadere Holly da attuare il suo folle piano. Dopotutto è lui che l'ha creato. È morto, però ci puoi fare una gru, grazie. <ride> ah, già, ricordo bene questo pezzo di carta. Color porpora, davvero nobile. Olivia, è bello vederti sfruttare la tecnica del martello gigante che avevo incluso nel tuo progetto. Ehi, ma qui ci sono un sacco di gru. Qualcuno di voi sta tentando di eseguire la tecnica proibita delle mille gru? Sì, ma è per una buona causa, maestro origamista. Puoi insegnarmi come si fa l'origami di una gru? Volevo realizzare l'ultimo desiderio di mio fratello e piegare la millesima gru io stessa. Molto bene, te lo insegnerò. Alla fine tutto questo è stato per causa mia, in certi versi. Sono stato io a creare tuo fratello. Questa sarà l'ultima volta che userò la piegatura della vita. Olivia, preparati a vedere... A piegare come non hai mai fatto prima? Perché sta usando la piegatura della vita? Se può usare una piegatura normale adesso adesso Olivia, tipo, come desiderio vuole che lei e Holly sono immortali, dominano <ride> oh. tutto, no. <ride> ah, ah. Perché sta usando la piegatura della vita? Perché sì, la bene, vuoi in questa? devono essere per forza così. quello è Holly ora. Sono troppo facile <ride> fare mille gru di carta che ci vuole. Ecco così, la tecnica è completa. Ora esprimi il tuo desiderio, Olivia. Voglio due cheeseburger. Voglio un panino come no, no. Jake, il cane eh, sti Voglio sai, un bisogno. Grand Crispy Mac Bacon. una coca grande, <tell> light perché sono a dieta. Patate, gra patate grandi con cheddar bacon, e bacon. E alla fine un Sunday al cioccolato e vaniglia. Grazie. grazie. Oh, e non dimentichi il giochino nell'Happy Pini. Fa <tell> oh, sì, niente da, da femmina, grazie. Ok, il mio desiderio dunque. Voglio Bob indietro, voglio Bob indietro, voglio Bob indietro Mario. Oddio è bruttissimo Mario. Non è vero, tu sei brutto. Peach! Ah, vuole Peach indietro? No. Billesima gru, e dici il mio desiderio. Voglio Bob indietro. Voglio Bob indietro. Mi spiega tutti gli origami creati da mio fratello. Ma okay. è detta suicida. Idiota, masochista. <ride> mm. Tanto si può rifare, quindi. <ride> possiamo ricreare un'altra Olivia. Certo non avrà la memoria, però. Oh oh, chissone. È tipo Bobby. Ok. Vero <ride> ora ci possiamo prendere una delle bombe che sono rimaste. Lo chiamiamo Bobby. Di nuovo. Ci sono rimaste. Che ne abbiamo una bomba serva, così. E ora ricrea il tazzo Poteva dire, eh, dispiega tutti gli origami creati da mio fratello, tranne me Tranne me Ci pensi che non ci aveva neanche pensato? Madonna, che idiota Beh, Ma è sicuro per il plot Pensi che uno è così scemo Ha un desiderio e non lo usa per dire Ah, eh, ricorda, non uccidere me anche Niente è morta ormai Ah e tutti i fogli se ne sono andati Tranne il castello di Peach I fogli del castello di Peach non sono stati mai usati Anche se sono stati usati Ah ciao Peach non ti ho mai visto per ora Cosa ci facciamo tutti qui? Principessa Peach sei tornata normale viva Sono stata rapita di nuovo Maledizione ora, ora mi cancellano pure la memoria Un momento <ride> manca qualcuno Dove è Olivia? È morta Lì su nel cielo, con Bobby. Ti prego, mostra il paradiso con Olivia, Bobby e Holly insieme. No. Chi altro è morto durante l'avventura? Nessuno. Sì, invece. E chi? Mario, tante volte. <ride> Mario è morto dentro da molti anni. Questo è il sta di E ora faccio il party agli origami. Che bella celebrazione delle, della morte di una mia amica Fatta di origami Mario non è neanche triste come... Sono così felice che sia tornato che tutto a normalità Borgotod brulica di attività per i festival di origami Stanno tutti riscoprendo la magia degli origami divertendosi Un attimo oh. Ah no, no, niente oh. Brausapawa Ehi hey, ma quelli sono i cosi Ehi yeah. hey, ma quel coso ancora usa la scopa non il rastrello Come mai Boh E guarda c'è il barcone E anche l'altro barcone Barcone Sì ci sono i due Todd barconi E guarda ah. il Goomba giapponese S G Il Goomba giapponese guarda, sta deitando struzzi Todd. La scarpa Mi ha rubato la macchina I tizi del DJ Prima c'era pure il professor Todd L'ho detto già Sai magari ascoltassi You idot. Uh, il personaggio più utile di, tutta, de, di tutto il mondo Che è apparso solo due volte Ah Mario principessa guardate la mia opera è conclusa finalmente È un castello origami come quello realizzato da Olly, In miniatura Ma io zio potevi fare qualsiasi altra cosa <ride> Mario stai pensando a quella ragazza origami che mi ha salvato? No, stavo pensando a Bobby. Era, mi sembra molto più simpatico. E ha coraggio delle sue azioni. Do, le dobbiamo tutto questo. E anche Bobby che ha permesso questo. Sono certo che sia con noi in spirito. Come vorrei poterla vedere. Catturatevi tutti il l'ora del frambinale. Le lanterne eh? ora esprimono i loro desideri. A tutti gli origami. Grazie. Grazie, Goomba, che ho ucciso all'inizio. Mm. Lo voglio anche un funerale così Cioè è bellissimo mm. Mm. Mm. Mm. Mm. E guarda la casella cartomagno Del fuoco d'artificio <ride> Se solo Oli avesse usato uno specchio all'inizio Per leggere cosa c'era scritto In effetti è, <ride> pr è proprio cioè, la, la storia è bella, solo, solo che è, un, è proprio una cretinata alla fine. <ride> yeah! Bel film! Ok, sto rubando il, il meme a qualcun altro. No. Vabbè, è stato proprio un bel gioco. Sì, sì. La storia ha qualche buco, eh. Un pochino di stupidaggine. Che però. buco, scusa. Cioè, che qualche cosa è un pochino no sense. Tipo il fatto che Oli ha iniziato tutto per una scritta stupida. Che poteva leggere benissimo. Eh. Oppure... Olivia non dice. Tranne me. E magari ricrea pure Holly <ride> ciò che stai. Oppure. <ride> magari Bobby Oppure che. Boh. Tante cose. Ah, comunque si era bella. Ovviamente queste cose qua si sono per il plot Allora, la, la mia classifica <ride> di tutti i Paper Mario è: Pepper Mario. Mario di uh, il portale millenario Piper Mario. Uh, Super Piper Mario con lo splash e Sticker Star. Credo che questo si posiziona sopra Super Piper Mario. Quindi è il mio terzo Paper Mario preferito. So... E tu? Non lo so, madonna, non li ho giocati e non ho visto nemmeno i let's play. Lui non conosce il portale millenario. Vabbè, capita. Capita. Quando faremo conoscerlo. il let's play, se lo faremo un giorno, allora vedrò. lo Pedro. possiamo fare, non abbiamo un GameCube, sì, a meno sì. che non fanno un remake. Sì, sì. Bene, quindi niente qua, tutta la gente, ci stanno dei flashback e cose a caso che non sono mai successe. <ride> tipo Ma che succedono questo. adesso? Um, comunque il prossimo Let's Play non esiste Perché dopo Paper Mario facciamo gli extra ovviamente E um, Non facciamo niente Guarda c'è un, un coso di Bobby, e Bob Se lo sono ricordato Bob, Bob. <ride> um, E non facciamo niente Perché questo è il la è il corso in cui ci sono le let's play non decise dal sondaggio ma che vogliamo fare noi comunque uh, questa era la prima let's play italiana di Fabio <ride> l'unico prima... let's play italiano non guardate gli altri esatto. non, non Vabbè, no comunque ma... seriamente è il primo let's play italiano no, no. si sì, è stato il primo a uscire cioè non primo... è vero Poké Dance l'ha fatto Zittomaro. uscire a, a, alle 3 mentre noi l'abbiamo no, no, fatto uscire tipo alle 8 il primo episodio ehm Do, infatti, questa, questa ora pubblicheremo soltanto Undertale e poi gli Extra di Paper Mario. Um, se vogliamo fare un altro display, lo faremo, però voi non avete nessuna. nessuna nessun potere su di su... Non capito niente. Allora, la, la display prim primaria è quella che decidono i viewers. Ah, si, sì, sì, La sì, display vabbè. secondaria è quella che decidiamo noi e i viewers non hanno nessuna, nessuna decisione. Comunque il deserto prima era, era viola, sì, anche sì. se era notte. Sì, sì. Cioè era notte ed era viola, quindi, quindi è ufficiale, il, il deserto diventa viola quando è notte. I Cambia colore del tutto. Perché non lo so come funziona la luce nel deserto. Certo. Giorno, giallo, notte, viola, punto cosa c'è da capire. Le... Ah, guarda Browse nelle terme. E Bowser Jr. meno male che non gli piacevano fare il bagno. Appunto, perché non è andato in quella in cui gli piaceva fare il bagno? Perché ha detto che gli piaceva fare il bagno nel coso lì, nel. quella dei colori. Eh, quella dei colori. Comunque, eh. non quella dei colori, quella lì, quella che gli ha tolto il colore. E guarda tutti Comunque, lì li stanno le terme. Di quelli li che, che ci hanno la... ucciso Vada. nelle battaglie. Che non è vero, li abbiamo uccisi noi, è brutalmente anche. Mm. Va Una va. volta ci hanno ucciso. Un attimo, quante volte ci hanno ucciso? Due volte, due boss, eh, e poi basta, basta. E gli holly. Che okay, job! Con tutta la lunghezza delle braccia Ah, e anche Mario. le forbici ci hanno ucciso. Quindi sì, credo, credo quattro persone ci hanno ucciso, quattro game over. Eh, basta. Cinque più quel okay, chise okay, che okay, ho basta, ci ha ucciso al quiz. <ride> Ma goody di sta scena finale, basta. Thank you so much for to playing my game. For to play my game. Non dice grazie? Eh? Nintendo, che cosa stai facendo? Non mi stai ringraziando per non aver fatto. Voglio, voglio Mario che mi dice thank you so much for to playing my game. Ehm, uh, quindi... Mi, nella... sento, mi sento deluso. Comunque c'è una stella ah, per pare che abbiamo completato il gioco. Ah, ok. Ok, um, Bene, siamo... Quindi... Siamo al punto. Questo è uno di quei giochi che non salva dopo il boss finale. Quindi, effettivamente sì. Come no? Cioè, se andiamo sì. adesso avanti, lo possiamo ricombattere il boss, non penso. Sì. Aspetta, controlliamo. Nel caso, chiudiamo il gioco semplicemente. <ride> <ride> è perso un tubo. Che cos'è? Questo tubo è sempre stato qui. Che strano. Chissà se è collegato all'esterno. Sì, entra. Now, let's go. Perché poi dobbiamo. Poi tu mi hai lasciato io resto qui per sempre. <ride> Infatti io non entreremo mai più qui. Ah, okay. ok, porta fuori. Uh, bene, quindi nella prossima parte inizieremo gli extra. Eh, credo che gli extra siano soltanto completare al 100% il gioco del tipo collezionabili. E poi uh, fare la, tutti i boss nel. Uh, nel coso di Top Town Quindi nella prossima parte faremo tutti i boss Bene quindi iscrivetevi e rispondete al sondaggio Noi ci vediamo alla prossima, ciao!